Ok, vediamo con Cospaces come è possibile fare in modo tale che quando si attraversa una zona, come in questo caso cioè va davanti, non so se sentirà ciao. comunque quando, a parte che il bambino dice you enter ma comunque se poi esco dalla zona ciao. lui mi dice you exit e lui mi pronuncia un altro suono il suono può essere sia una frase, una parola, qualunque cosa ciao. comunque l'importante che possiamo ciao. fare zone diverse, con suoni diversi, con video anche che partono in maniera diversa e tutto questo eh, lo possiamo fare attraverso una cosa abbastanza semplice quindi uno script ma innanzitutto dobbiamo ricordarci di prendere un cuboide, questo che è semplicemente come vedete un trigger ma un trigger eh, sostanzialmente è una, una scatola, un box in cui è stato messo nel materiale che eh, l'opacity è zero quindi è trasparente completamente mm? e, e, e poi assicurate che non abbia la fisica ovviamente e che sia disponibile alla, alla, alla, alla, nei, nei QBlocks mm? quindi nella programmazione a questo punto vi eh, accertate del nome di questo trigger e eh, ecco, l'unico trucco è che per fare ciò occorre avere uno script, questo quindi è uno script fatto in JavaScript, quindi praticamente si fa più e si sceglie il TypeScript script, mh? E, e si deve scrivere questo, questa cosa qua, quindi scene.getItemTrigger, che sarebbe il nome dell'oggetto, in questo caso trigger, che abbiamo cambiato, mh? e prendendo quello bisogna dirgli add to collision filter di questo oggetto alla camera, in questo modo diventa attraversabile della camera. Dopodiché questa è diciamo, la parte più complessa ma la parte un po più semplice è semplicemente che quando si usa il metodo quando la camera collide con il trigger con questo cuboide allora si può fare qualcosa quando entra e quando esce attenzione che l'oggetto appunto deve essere fatto in questo modo particolare quindi proviamo a farlo uh, proviamo a fare una cosa da zero quindi questo oggetto qua lo togliamo uh, quindi lo il trigger lo spostiamo da un'altra parte giusto per, per vedere che siamo in grado di costruirlo ok, quindi ci spostiamo un attimo lontano e poi qua ci mettiamo nella library ci mettiamo il nostro uh, cuboide mm? quindi in search ci mettiamo cuboid, che sarebbe questo ci mettiamo il cuboide qua il mm? cuboide lo uh, alteriamo nelle dimensioni quindi lo, lo praticamente facciamo diventare un po' più grande, così, andiamo poi nel cuboide e gli mettiamo il materiale, abbiamo visto l'opacità a zero, ci assertiamo che la fisica sia dis disabilitata, il cuboide possiamo chiamarlo come preferiamo, quindi possiamo fare un... beh, sarà nelle proprietà, aspettate. Quindi andiamo nel codice, eh, poi nell'id, ecco, nell'id di questo codice possiamo mettere quello che chiamiamo eh, cubo. Quindi cambia, cambia, eh, ah. Vabbè, facciamolo semplice, facciamo che eh, ci prendiamo using Oblox, gli prendiamo l'id, modifichiamo lo scriptino che c'è qua, invece di prendere il trigger gli mettiamo il suo nome, questo qua, che abbiamo fatto copy and call con questo comandino qua, a questo punto questo cubo <coughs> si comporta più o meno come l'altro ma il programma co blocca questo invece bisogna dirgli che invece l'oggetto sarebbe cuboid, questo, hm? che è il secondo che abbiamo preso, e quindi eh, adesso se facciamo play e ci avviciniamo anche qua ciao sono una intelligenza artificiale. Ah, Vedete che funziona esattamente e noi abbiamo, siamo partiti praticamente da zero. Questa scena, in realtà, io l'avevo presa da una scena che è comparso nel forum, cioè che era stata remixata, quindi la scena iniziale l'avevo fatta ehm, avevo da lui, ma come avete visto, l'abbiamo costruita da zero e funziona. Adesso, l'unica cosa che potrebbe essere interessante e poi cambiargli il nome di questo perché lui l'ha fatto eh? quindi sicuramente si può fare ci sarà un modo... ah, sì, forse qua si può cambiare il nome qua si può, si può chiamarlo Pippo perfetto okay. piccola cosa, Pippo in questo modo quando noi andiamo a mm, nel codice invece di usare questa sigla qua possiamo dire probabilmente il nome Pippo quindi qui possiamo dire che vedete che c'è Pippo, perché ce l'ha cambiato quindi praticamente si chiama Pippo e quindi quando facciamo il play dovrebbe funzionare anche con il nome Pippo Ciao. ecco, Sono una vedete perfetto, quindi questo è tutto spero che risponda Tutto Astrid cercava queste informazioni ma credo che sia utile anche ad altri tra l'altro è bello anche il fatto di usare un un personaggio per far vedere che entra o che esce. Non ho fatto vedere come si caricano i suoni, ma questo direi che è abbastanza semplice. Va bene? Saluti!